16 gennaio 2023. Eh, suddivideremo la lettura in tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Quindi vi consiglio durante la preghiera eh, di chiedere ai vostri angeli, all'arcangelo Michele, all'intera coscienza micaelica: eh, qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi. Potreste anche scegliere eh, più di un gruppo, va bene? Iniziamo con la preghiera di eh, protezione you <laughs>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 Gesù Maria Regina Celeste e l'intera coscienza micaelica e vi chiedo con amore vero puro e sincero di chi, di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di radicare la nostra energia, vibrazioni e frequenze di sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato e di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione psichica, guida ed assistenza per me e per tutte le persone coinvolte. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie alla coscienza micaelica Maria Regina Celeste. Fatto, è fatto, è fatto, è fatto, è fatto e così è, così sia ora, per sempre e per l'eternità. Ok, rinascita, gruppo A, molto interessante, coraggio, gruppo B, Gruppo C, eh, riemergere nella grazia, quindi elevarci innalzarci in uno stato di grazia. Vediamo ora le carte delle fate, ero da tanto che non le, che non le mischiavo, mi piacciono, cioè che non facevo letture con queste carte, mi piacciono tantissimo. Eh, chiedi per ciò di cui tu hai bisogno per il gruppo A, ok? Interessante anche perché siamo nel, al nuovo, nel nuovo anno, eh, quindi è importante avere chiare le idee come iniziare questo nuovo ciclo. Vediamo un po' amore, vita amorosa quindi assolutamente la possibilità della nascita di un nuovo amore o della eh, diciamo o, il, o il rinforzarsi di una relazione già esistente, ok? Gruppo C anche qui eh, birthday, compleanno che può avere diversi significati, lo vediamo adesso nello specifico che cosa vogliono dire. Vediamo le carte dello scopo della vita, anche queste sono importanti, vediamo quali sono i tuoi talenti, eh, cosa è meglio per te, vediamo il gruppo A, gruppo A sei un artista, ha a che vedere con l'arte, ok? Bambini nella vita eh, nel gruppo B. Ora allora, vediamo, gruppo C, ambientalista. Interessante. Eh, sono dei talenti, sono delle caratteristiche no? che fanno parte della, della tua anima. Iniziamo col gruppo A. Eh, diciamo che è una rinascita per te. Va bene, è una nuova, eh, una, diciamo che sta nascendo dentro di te una nuova energia da portare nel mondo. Sei motivato, sei motivata ad agire nella direzione giusta, ad agire e mh, manifestare il tuo, i tuoi obiettivi, i tuoi sogni. Sei molto eh, diciamo hai proprio il fuoco dentro di te che ti sta portando ad emergere c'è una rinascita per te in coincidenza col nuovo anno ma in coincidenza anche con, con tutti i semini che hai già piantato e ora è venuto il momento di raccogliere è venuto il momento di ricevere apriti a ricevere ma per fare questo dice l'arcangelo michele è anche importante riallineare eh, le tue idee capire esattamente Cosa tu vuoi veramente eh, passo dopo passo? fare un pianificare un piano di lavoro va bene eh, e sapere esattamente cosa vuoi ricevere in che tempistiche quindi avere chiare anche le idee eh, in quanto tempo hai intenzione di realizzare quelli che sono i tuoi sogni e i tuoi obiettivi chiedi aiuto agli angeli chiedi aiuto al cielo prega di più per la manifestazione lavora per la manifestazione fai più affermazioni positive ringrazia per ciò che hai già cioè Devi focalizzare praticamente la tua energia. C'è questa nuova ondata energetica a tuo favore. Approfittane, cavalca l'onda e vedrai che tutto andrà. Per il, per il tuo massimo bene eh, dalla carta dello scopo della vita sta a significare che tu hai delle capacità artistiche ma l'arte creativa ha a che vedere anche con eh, non solo col disegno con la pittura col canto ma la creatività può venire fuori anche una persona che utilizza il computer magari stai imparando um, nuove, nuove um, skills nuove come si dice eh, nuove, mh, nuove materie, no? nuove, eh, nuove, co nuove cose, eh, come ad esempio eh, stai imparando a utilizzare magari un programma sul... sul diciamo compito. che nuove capacità stanno nascendo dentro di te o hanno voglia di essere richiamate perché magari hai messo da parte eh, le tue mh, passioni eh, per dare priorità alla famiglia piuttosto che al lavoro eh, e invece diciamo che il tuo lavoro e la tua vita avranno beneficio se tu riuscirai ad esprimere creativamente la tua anima attraverso l'arte va bene quindi eh, assolutamente prendi in considerazione di eh, di fare qualcosa di creativo perché questo ti servirà per rinforzare le tue capacità per rinforzare anche la tua connessione con la tua anima e l'anima che sta chiamando in questa direzione. Bene, passiamo al gruppo B, uh, un grande coraggio è in te, un grande, una grande forza sta nascendo dentro di te, ascolta questa grinta, ascolta questa forza, questo potere innato che è dentro di te, fallo emergere, agisci nella direzione dei tuoi obiettivi, abbi il coraggio di parlare quando è giusto parlare di stare in silenzio quando non è necessario parlare ma dire sempre la verità fa parte del, della tua vena eh, coraggiosa ricordati che l'assertività è fondamentale eh, in questa situazione quindi niente rabbia niente rancore ma assertività determinazione coraggio azione eh, sei potente e coraggiosa. Eh, puoi farcela puoi realizzare tutto in questo momento l'energia è quella giusta ascolta quella grinta ascolta quella forza interiore che sta emergendo dentro di te la tua vita sentimentale se sei single sta per, uh, stai per incontrare uh, qualcuno di importante va bene qualcuno che potrebbe essere un compagno una compagna affine alla tua anima alla tua essenza al tuo modo di essere va bene diciamo che per quanto riguarda se, se posto delle domande in questi giorni che la tua relazione affettiva che già è diciamo esistente dai dati il permesso di vivere il romanticismo in questa relazione eh, cerca di ehm, dare fiducia a questo rapporto in quanto è un rapporto guidato dal cielo è, è una relazione eh, d'amore va bene quindi è un amore vero abbi fede abbi fiducia che questo eh, che questa persona eh, ti ama veramente la persona giusta per te eh, abbiamo anche la carta dei bambini ok magari in questa situazione sono eh, inclusi cioè sono eh, come dire si parla di bambini ma per bambini si intende la new generation una nuova generazione di bambini molto molto sensitivi molto sensibili essere i tuoi eh, piccoli studenti magari insegni in una scuola eh, oppure potresti diciamo ehm, potresti eh, aspettare eh, un bambino una bambina in arrivo va bene eh, il messaggio dell'arcangelo michele è quello di essere onesto e onesta con questi bambini o con questo bambino con questa bambina in quanto eh, hanno bisogno di fiducia hanno bisogno di verità di sincerità e hanno bisogno di essere ascoltati, quindi se sei una mamma eh, riguarda anche gli adolescenti, ascolta, sii più presente, eh, cerca di capire che i tempi che stiamo vivendo sono diversi dai tuoi, c'è una grande accelerazione, questi bambini sono molto sensibili ma sono anche molto forti, molto coraggiosi, molto sensitivi e non, ha, non amano le bugie, non amano la Uh, la falsità sono molto integri quindi tu, come esempio di amore in terra cerca di, eh, di essere umile in, come genitore o come insegnante e cerca di ascoltare il loro punto di vista eh, per chi sta aspettando un bambino una bambina o sta eh, pregando per l'arrivo di un bambino o di una bambina questa potrebbe essere l'energia giusta ok andiamo a vedere il gruppo c eh, è venuto il momento di attenzione aprire la tua anima alla grazia, alla bellezza, alla gioia, all'illuminazione, alla, all alle frequenze più elevate della luce, ascolta la tua anima, l'invito è alla meditazione, l'invito è alla riconnessione con l'anima più preghiera più meditazione più ritiro spirituale e azione nella direzione dell'amore l'invito è esci dall'ego esci dalla dualità esci dal giudizio dalla concorrenza dalla competizione dalla rabbia queste emozioni e queste energie non ti servono sei portato a lavorare eh, per aiutare l'ambiente per aiutare la madre terra questo fa parte dello scopo divino della tua anima potresti lavorare con gli animali potresti fare beneficenza per aiutare gli animali fare beneficenza per aiutare eh, chi si occupa di salvaguardare la, la terra la madre terra l'ambiente va bene questa è una chiamata molto molto forte, l'invito è anche quello di trascorrere più tempo nella natura, se un'anima che ha bisogno di riconnettersi con la natura, perché questo fa parte dello scopo divino della tua anima, perché hai bisogno di essere più centrato, di innalzarti nell'anima, di connetterti col cuore, di ascoltare chi tu sei veramente. Uscire nella natura significa passeggiare attivamente nella natura, significa mettersi a meditare sotto un albero, abbracciare un albero, fare delle preghiere alla madre terra, fare dei rituali. Di ringraziamento alla terra. La terra ha bisogno di anime disposte a lottare per lei, a lottare per la nuova terra, a lottare per la giustizia, l'integrità e la verità. Ok, eh, bene, anche qui abbiamo la carta del compleanno. Qua eh, sta a significare che. Um, diciamo che è un um, uh, ha a che vedere con una data particolare. Va bene, una data che, eh, sì, che è importante per te. È un giorno speciale per te, eh, è una ricorrenza speciale per te. Eh, assolutamente, eh, questi, in questo giorno speciale è un giorno che devi onorare perché ha a che vedere con la tua eh, elevazione spirituale, ha a che vedere. con con incontri importanti ha a che vedere con ehm, con qualcosa di importante che deve accadere ok eh, però questa carta può stare anche a significare la nascita di un figlio quindi eh, eventualmente anche come il gruppo b anche il gruppo c c'è qualcuno che magari sta aspettando eh, un bimbo una bimba eh, a che vedere con eh, un compleanno importante quindi potrebbe essere anche il tuo compleanno il compleanno di un tuo caro eh, c'è bisogno di festeggiare c'è bisogno di eh, ringraziare c'è bisogno di godersi questo giorno speciale ok bene bene per questa settimana la nostra lettura si è conclusa volevo leggere un messaggio dal libro da questo libro speciale volevo chiedere all'arcangelo michele di suggerirmi il messaggio più giusto per tutte le persone con chiedo massima protezione guida ed assistenza vedete come va a rinforzare la lettura del gruppo c da forza alla tua interiorità ok leggiamo questo messaggio questo è valido per tutti il tuo futuro e di conseguenza la sua espansione verso gli auspicabili miglioramenti è legato all'evolversi della tua forza interiore invece di investire sull'immagine esteriore lavora sull'interiore e nuove occasioni ti porteranno lontano bene sono felice di questa lettura io non vedo l'ora di sentirvi e di vedervi la settimana prossima volevo ricordarvi innanzitutto ringraziare le persone che hanno partecipato al percorso dal vivo in diretta sulla manifestazione eh, la classe nuova per creare, ho creato un percorso di 10 settimane per la manifestazione dove si farà il processo di manifestazione si lavorerà su tutte le resistenze i blocchi che a livello conscio subconscio e inconscio vi stanno impedendo di raggiungere l'abbondanza di cui se non siete degni per diritto di nascita ma andremo a lavorare anche eh, con la meditazione eh, di, della manifestazione quindi sarà un lavoro molto molto potente 10 settimane una classe di massimo 10 partecipanti anime infinite ci sono tre massimo massimo quattro posti disponibili ok quindi se siete interessati anche perché il costo di questo corso è al 50% proprio per iniziare il nuovo anno e per lavorare sulla manifestazione quindi se siete interessati non esitate a contattarmi volevo anche ricordarvi che il nuovo percorso di coaching di due mesi per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce inizierà eh, metà febbraio fatemi vedere un attimino nella settimana che va da, ve lo dico subito, dal, eh, praticamente dal 13 al 19 febbraio 2020 23 quindi c'è da stabilire ancora il giorno la classe si sta, si sta formando anche questa massimo di 10 partecipanti per imparare a connettervi con le nuove frequenze di luce da casa anime meravigliose 9 settimane super intense dove faremo anche logo ceiling ma imparerete tutto sulla guarigione energetica con le nuove frequenze di luce la guarigione a distanza in presenza la guarigione col tocco la guarigione con lo sguardo la guarigione con la foto la guarigione di liberazione ogni sessione verrà trattato un argomento diverso se invece tu anima infinita vuoi lavorare con me one to one con logo ceiling lo puoi fare se vuoi ricevere una lettura angelica con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta lo puoi fare e se vuoi ricevere delle guarigioni a distanza del riequilibrio energetico inteso come riequilibrio energetico non fare altro che contattarmi va bene per qualsiasi cosa sono a disposizione io vi saluto vi abbraccio e ci vediamo la settimana prossima ciao anime infinite